Ciao a tutti! Oggi prepareremo i panini dolci per Halloween. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono latte, zucchero, lievito di birra fresco, uovo, farina manitoba, farina di tipo 00, olio di arachidi, sale e aroma di vaniglia. E per la decorazione servirà cioccolato fondente e confettura di fragole. Diamo il via alla ricetta.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 Aggiungiamo adesso la farina manitoba, la farina doppio zero, l'olio di semi d'arachidi, l'uovo, il pizzico di sale, l'aroma di vaniglia e facciamo impastare in modalità spiga per tre minuti l'impasto è pronto Trasferiamolo in una ciotola unta con olio, copriamolo con pellicola trasparente e sistemiamola all'interno del forno spento e lasciamolo lievitare per almeno due ore. Trascorse le due ore abbiamo ripreso il nostro impasto, versiamolo in un piatto di, di lavoro leggermente infarinato e sgonfiamolo con le mani. Formiamo dei panini del peso di circa 40 grammi ciascuno aiutandoci col palmo della mano e il pollice andiamo a fare questo movimento una volta formato il panino posizioniamolo su una teglia rivestita con carta da forno e continuiamo così per tutto il resto dell'impasto dopo aver formato i panini copriamoli con pellicola trasparente e lasciamoli lievitare per 30 minuti trascorsi i 30 minuti abbiamo ripreso i panini adesso li spennelliamo con il rosso d'uovo cuociamo i panini in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 15 minuti i panini sono cotti lasciamoli raffreddare prima di decorare, adesso decoriamo i panini, tagliamolo appena, farciamolo con la marmellata, Adesso formiamo i dentini con il cioccolato fuso. Facciamo gli occhi. E questo è il nostro palino di Halloween. Continuiamo così con tutto il resto dei panini panini dolci per halloween grazie e alla prossima ricetta